Ciao a tutti, in molti mi hanno chiesto notizie sul rest sniper eh, o sniper detto all'americana che è questo qua, no? lo vediamo, che è un resta a caduta in modo tale che la freccia possa scattare al rilascio. A cosa serve poi in definitiva questi, questo tipo di rest? Ce ne sono molti tipi, diciamo questo è il più un po' il più famoso, il più venduto. Non serve altro che quando abbiamo un brutto rilascio o un rilascio non adeguato, il, il ferretto scatta e non, fa rimbalzare, e non fa rimbalzare la freccia quando dobbiamo tirare, perché cosa succede? Succede che a causa dello stream walking quando facciamo uno, uno stream walking per esempio, l'arco lippico non ne avrebbe bisogno perché prende tranquillamente eh, in questo modo e quindi non ha problemi non ha problemi di rimbalzo, di rimbalzo sul resto. Noi che prendiamo anche quando tiriamo a 5 metri anche a 5-6 centimetri dalla cocca, ecco che a questo punto. Il, il, il rilascio è molto importante e soprattutto la freccia batte, batte contro, contro il resto e potrebbe saltare e potrebbe avere degli andamenti eh, non adeguati. Questo è il primo risultato che abbiamo eh, ottenuto con questo resto, cioè alle distanze corte lo string dovrebbe inizialmente salire, salire leggermente, quindi non avere uno string troppo, troppo accentuato. Ma soprattutto non abbiamo dei rimbalzi indesiderati sul rest, perché se avessimo una pressione troppo forte il rest scatta. Come regolare questo rest? Come regolarlo? Allora intanto è semplicissimo. Abbiamo solamente tre viti: tre viti. Abbiamo questa vite qua, che è la vite che non fa altro che eh, fare il fermo: corsa, e cioè non far sbattere quando scatta il rest. Non far sbattere il rest sul, sul piatto della finestra. Quindi, questo lo regoliamo in modo tale che scenda al massimo, ma non tocchi il piatto del resto. Dopodiché abbiamo questa, questa vite, questa vite qua, che non serve, serve a modificare l'angolazione del ferro del resto. Ad esempio, in questo caso, noi abbiamo, noi abbiamo il, il bottone esattamente al centro, al centro della. della della freccia e dobbiamo regolarlo in questo modo benissimo ora eh, non ci resta che regolare la forza del magnete con questa vitina che è sotto, che è sotto il resto con questa vitina questa vitina regola l'angolazione del magnete in modo tale che il magnete sia più o meno forte e quindi scatti con più o meno forza non deve essere né troppo né troppo poco, diciamo che se facciamo anterefield a 50 metri non deve scattare, ma deve scattare a 45 quindi deve avere una certa forza perché quando mettiamo la freccia questa non cada, non cada quando la posiamo sopra ma deve scattare se la facciamo cadere da un centimetro ok quindi non ci preoccupiamo se alle volte non scatta, vuol dire che abbiamo rilasciato bene L'importante è che scatti alle corte distanti, alle corte distanti deve scattare sempre, deve scattare sempre perché sicuramente il doppio angolo che si forma tra lo string e il punto di incocco fa sbattere la freccia sul, sul resto e questo eh, evita eh, gli inconvenienti di avere uno string troppo lungo e soprattutto ehm, Ottimizza, ottimizza il, il punto d'incocco, perché sappiamo che il punto d'incocco a 5 metri non è il punto d'incocco a 50 metri, non è, non è esattamente la stessa cosa. Però siccome dobbiamo fare l'alterifil, dobbiamo tirare sia a 5 metri che a 50 metri, dovremo trovare un compromesso. Ecco, questo compromesso con il rest a caduta si comprime moltissimo. Quindi abbiamo anche questo risultato eh, molto importante. Quindi, ricapitolando, non facciamoci troppo la testa sulle regolazioni, ehm, non è molto importante, l'importante è che eh, se c'è una pressione troppo, troppo forte dovuta al rilascio il rest scatti. L'importante è che noi riusciamo a come per tutti i resti, a posizionare la freccia esattamente al centro del bottone. Dopodiché regoliamo la vitina di sotto per trovare la giusta posizione. Potrebbe spostarsi in su o in giù la freccia, ebbene andiamo di nuovo a regolarla in modo tale, in modo tale da, centrarla, da centrarla sul bottone. Molto semplice. La, la vitina che e qua sopra, che normalmente dovrebbe essere una vitina di plastica, serve solamente per non far sbattere il rest sul, sul riser una volta che scatta. Tutto lì. Niente, niente di difficile. Scrivetemi tranquillamente nei commenti se avete qualche, qualche problema di regolazione e lo vediamo insieme. Ciao, grazie a tutti.